Dunque, oggi abbiamo in sospeso ancora la fine dell'esercizio di giovedì scorso che avevo promesso lo vediamo martedì e non vorrei essere, venire meno alla parola data e, e poi iniziamo, iniziamo così a mettere le basi per, per il prossimo argomento. So che ho un paio di domande che qualcuno mi ha fatto su YouTube, non ho ancora avuto tempo di rispondere ma lo faccio tranquilli, solo che sono delle lenzuole di domande e quindi richiedono un po' di tempo ehm, sul, sull'esercizio di giovedì. Invece, su questo secondo caso d'uso, ricordatevi, era accetta la richiesta di iscrizione chi il partecipante, cioè il partecipante contattato, invitato, accetta la richiesta di iscrizione. L'avevamo scelto come esercizio, perché era un caso in cui eh, l'interazione veniva iniziata dal sistema e non dall'utente, quindi avevamo un trigger che faceva partire eh, il caso d'uso stesso. E, oh, pardon e eh, questo è il trigger e ciò che eravamo riusciti a fare giovedì scorso era principalmente elencare lo scenario principale di successo e non avevamo avuto tempo di completarlo facciamo oggi gli scenari eh, alternativi, quindi le estensioni al caso d'uso allora ripassiamo, cosa succede? precedentemente rispetto al caso d'uso un partecipante fa una richiesta di unirsi al team di un altro partecipante. Il sistema informativo gestisce questa richiesta e nel gestire questa richiesta manda un invito, una notifica, un avviso a questo partecipante. Questo partecipante, al punto 1, in qualche modo, il sistema manda la notifica al partecipante, al punto 2, il partecipante, avendo ricevuto la notifica, va a vedere i dettagli della richiesta, chi gli ha chiesto questa cosa, il sistema gli mostra questi dettagli e finalmente il partecipante cliccherà su un bottone accetta. Okay, questo è il percorso minimo più veloce. Il partecipante, allora la, prima, la prima mossa sta al sistema in questo caso perché abbiamo un trigger esterno, la seconda mossa sta al partecipante il quale al punto 2 non può ancora, così avevamo deciso insieme giovedì, non può ancora dire accetto o rifiuto perché non ha avuto modo di conoscere tutti i dettagli della richiesta, perché nell'avviso, nella notifica non ci sta tutta la spiegazione, il messaggio del, dell'utente, eccetera eccetera. Quindi l'unica cosa che potrà fare il partecipante a questo punto è dire fammi vedere la richiesta, il sistema gliela fa vedere e a quel punto lui accetta. Ok, quali sono le, le alter, i percorsi alternativi a questo scenario? Allora, al punto 1, di nuovo non abbiamo alternative, eh, così come ce l'avevamo nell'altro nel, nell esempio. Cioè, il punto 1 è l'azione che fa partire il caso d'uso. L'alternativa è che il caso d'uso non parta, ma allora a quel punto siamo fuori da questo caso d'uso, non ci interessa. Quindi diamo per scontato che il primo passo sia stato fatto dal sistema e quindi il sistema ha inviato una notifica al partecipante. Cosa può succedere al punto 1? in alternativa al punto 2, cioè il caso normale è in cui il punto due, il, al punto 2 il, il partecipante clicchi sulla notifica, o oh, io qua sono generico quando dico notifica, potrebbe essere la notifica sul cellulare, potrebbe essere una mail, potrebbe essere un sms, qualche cosa che però dentro c'abbia un link che gli permette di andare no? dentro al, alla pagina con i dettagli. Quindi il partecipante chiede di vedere i dettagli, io me lo immagino come un'azione molto semplice, cioè il partecipante, partecipante seleziona una notifica o clicca su un link che gli è arrivato in qualche modo. Quindi quell'azione lì non la puoi sbagliare o la, non la puoi fare in modo diverso. Cioè o la fai o non la fai. No? O quella notifica la cancelli senza guardarla, oppure la selezioni. Il link della mail o lo clicchi o non lo clicchi. Quindi l'unica alternativa che ci vedo al punto 2 è che effettivamente il partecipante non abbia entro un certo lasso di tempo selezionato la risposta, cioè un time out. Eh, in qualche time out lo dobbiamo dare perché altrimenti l'altro partecipante richiedente non può rimanere appeso per sei giorni in attesa di una risposta. Quindi in questo caso potremmo avere che il partecipante... Dopo un certo tempo non ha risposto. Io non posso dire perché non ha risposto. Se la notifica per qualche motivo non gli è arrivata, se la mail è andata nello spam, se gli è arrivata e non l'ha letta, se gli è arrivata l'ha cancellata per sbaglio, l'ha cancellata perché facendolo apposta volontariamente, non ho idea. Perché? Perché sono operazioni che l'utente farà, il partecipante farà da un'altra parte, su un altro sistema informativo, sul suo cellulare, sul suo sistema di mail, ma non essendo scambio di informazioni col mio sistema informativo, quello dell'Hackathon, non, non ho informazione. Cioè Io ho mandato un messaggio fuori e sto aspettando un'azione dell'utente di risposta. Se questa azione non mi arriva, non so perché. Magari l'utente in fase di registrazione aveva messo il numero di cellulare sbagliato, io gli ho mandato l'SMS e non gli è arrivato. Ma non potrò mai sapere se non gli è arrivato o gli è arrivato e, non ha, e, non ha, e ha scelto di non selezionarlo. Io ciò che vedo, ricordiamoci che nel caso di sono l'osservatore a metà tra l'utente e il sistema, quindi non vedo ciò che fa l'utente, vedo solo l'informazione che l'utente manda al sistema. Quindi posso vedere che l'utente ha mandato un'informazione, il link famoso, ha cliccato sul link, cioè ha richiesto quella pagina, oppure non l'ha fatto. Quindi non posso dire il perché. Io so solo che dopo un certo tempo non ha risposto. Allora, a questo punto, come mi comporto? Eh, dipende. Potrei avere un comportamento del tipo, eh, torno al punto 1, e quindi se dopo un certo tempo il partecipante non ha risposto, eh, gli rimando la notifica, Oppure potrei dire: eh beh, se lui non ha risposto, allora la risposta è no. Potremmo anche pensare entrambe queste soluzioni, cioè io gli mando una notifica una volta, magari dopo 24 ore per dire, e poi se dopo due giorni non ho risposto, allora assumiamo che la risposta sia no. Allora in questo caso diremo dopo un certo tempo. Breve, allora cosa faccio? Torno al punto 1. Se invece 2B, il partecipante, dopo un certo tempo, più lungo, non ha ancora risposto, allora in questo caso il caso d'uso termina con fallimento. Io cerco di tenere il caso d'uso vivo sperando di arrivare a successo. Però ho una promessa da mantenere. La promessa l'avevo scritta qua. Alla richiesta devo comunque fornire una risposta. E questa è una promessa del sistema. Anche se l'utente non collabora il sistema una risposta la deve fornire l'ho messa come garanzia minima, cioè qualunque cosa succeda, anche se l'utente è poco collaborativo, è antipatico, schiaccia il link a caso, mi cancella le mail che gli mando, io una risposta a chi ha fatto l'invito la devo dare. E quindi cerco, punto 2A, di ricoinvolgere l'utente che non si sia dimostrato sufficientemente attivo e in assenza però rispondo io per lui. Quindi la presenza di questo punto 2B... È collegata alla garanzia minima, che voglio riuscire a mantenere. Allora, dal punto 2A non si esce, nel senso che il sistema può andare avanti 1, 2A, 1, 2A, 1, 2A, no. Fino a quando rimaniamo nel tempo breve, che non, sa, non abbiamo definito qual è, da qualche parte lo definiremo, E poi finalmente il partecipante risponde e quindi si passa al punto 2 e il caso d'uso va, eh, va avanti. Oppure si cade in 2B e il caso d'uso eh, si interrompe. Nel caso in cui siamo riusciti ad arrivare a, a uscire diciamo, da questo loop sui punti 2A e 2B, il partecipante ha chiesto effettivamente di vedere i dettagli, quindi abbiamo fatto il vero passo 2 non una delle sue alternative, e quindi ci chiediamo... Al punto 3 che cosa succede? Al punto 3 il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente e il messaggio di richiesta offrendo la scelta sì o no per accettare. Quindi a questo punto il sistema si vede arrivare un link dall'utente che ha cliccato su un link, gli vede arrivare la richiesta di una pagina e il sistema con quel link che sarà associato all'utente richiedente deve andare a vedere qual è la richiesta di cui gli aveva appena mandato la notifica e fargli vedere i dettagli di questa richiesta. Cosa può andare storto o cosa può andare in modo diverso? Allora, in un altro sistema, non nel nostro, potrebbe darsi che quella richiesta sia stata nel frattempo ritirata io faccio una richiesta, tu non mi rispondi subito, allora io cancello, annullo la richiesta che avevo fatto e ne faccio a qualcun altro sperando che mi risponda prima. Allora in quel caso è possibile che il link che aveva l'utente nella sua casella di mail non sia più valido nel senso che porti a una richiesta che è scaduta. Noi questo però qua non ce l'abbiamo nel nostro sistema perché nei nostri casi d'uso non è previsto e nel nostro modello di processo non è previsto che una richiesta fatta venga annullata nel processo, fai la richiesta, aspetto la risposta, basta, quindi ho un modello puramente rigido, sequenziale, domanda risposta, quindi diamo per scontato che una richiesta, no, no non diamo per scontato niente, l'abbiamo deciso noi quando abbiamo fatto il modello del processo, anche se al momento magari non l'abbiamo esplicitato in questi termini, a questo livello di dettaglio, Abbiamo deciso che quando viene fatta una richiesta, questa richiesta non può essere annullata, può essere solo accettata o rifiutata da parte del ricevente della richiesta e non può essere ritirata o annullata da parte del richiedente. È una scelta legittima come tutte. Quindi vuol dire, di conseguenza, che una richiesta una volta fatta è sempre valida. Quindi non può, non esiste un caso 3A, eh, la richiesta ricevuta, è sta, eh, ricevuta o pardon, la richiesta alla quale fai riferimento questo link, è stata ritirata dal, dal richiedente. Però, pensando a questo, esiste un altro caso. Immaginate ehm, di ricevere la notifica via mail, no? Apro la mail, eh, al sistema di hackathon, hai un nuovo invito, una nuova richiesta di inizio del tuo team. Apro, clicco sul link, ah sì sì mi piace, accetto, oppure rifiuto. Bene, finito. Poi, casini della giornata, non mi ricordo più, al mattino dopo riapro il computer o il cellulare, riguardo la mail, ho detto, ah c'è una richiesta di hackathon, aspetta un attimo che rispondo. E riclicco sullo stesso link, perché sono scemo io, ovviamente perché ce l'avevo già cliccato ieri su quel link di richiesta, ma mi sono dimenticato, perché magari ne avevo sei, non so più quali a, a quale ho risposto e a quali non ho risposto. Allora, in questo caso, il link c'è ancora. Quindi il partecipante, cliccando su quel link, crede di chiedere di vedere i dettagli, ma in realtà a quella domanda lui ha già risposto. E quindi il sistema deve dirgli, no, guarda, questo link non è più valido. Non posso togliergli la mail dalla casella di mail. Dicendo, hai già risposto, allora toglilo. No, non, non te lo faccio sparire. No. Se fosse un messaggio che va sulla mia piattaforma, perché lui si collega a vedere le sue richieste, è ovvio che le richieste a cui ha già risposto non gliela mostro più. Ma se ho mandato fuori un messaggio del tipo, guarda, torna sul mio sito a vedere la richiesta, e... Eh, quel messaggio una volta che è fuori, è fuori. Se lui lo usa tre volte, quando dovrebbe usare una volta sola, posso pensare male di lui, ma in qualche modo devo comunque reagire bene io, se lui fa queste cose strane. Allora questa è una possibilità effettiva. Quindi potrebbe essere un 3B, scusate, un 3A, in cui succede che a questa richiesta, richiesta era già stata, era, Già stata, data, stata, data, scondiamo le parole, risposta in precedenza, non scrivo ma lui è scemo, perché non lo so, e quindi il sistema mostra un messaggio di errore e la decisione fornita a, a suo tempo. Cioè gli dico, a questo avevi già risposto, e avevi risposto sì, o avevi risposto no. A questo punto il caso d'uso termina, con fallimento. Cioè, non è, questa non è un'accettazione. Se invece... Non siamo in questo caso di una richiesta, una domanda già, già risposta. Non vedo, non riesco ad immaginarmi, ma voi siete di più, quindi magari riuscite a vedere più sfumature, ma non riesco io in questo momento a immaginarmi altri casi per cui il passo 3 non, si, non dovrebbe svolgersi correttamente. La richiesta c'è, perché altrimenti non sarebbe partito il passo 1. Non può essere cancellata, non è già stata richiesta. E quindi passiamo al passo 4, in cui il partecipante accetta, vuol dire seleziona sì. In alternativa, il partecipante rifiuta. 4A. No, ma perché oggi mi odio Word? Il partecipante rifiuta, terminazione con fallimento, poi rifiuta lo scriviamo anche giusto, ho due bottoni, sì no, non è che posso schiacciare su un terzo bottone, non c'è, quello che potrei fare però è non schiacciare. E quindi ho sempre un 4B, il partecipante non risponde entro un certo tempo. Cosa facciamo a questo punto? Lui è arrivato fino lì ma poi ha chiuso il computer, è andato via, ha spento il telefono. Potremmo ripartire da uno. Lui in qualche modo ha dato la volontà di voler rispondere, solo che magari è stato interrotto, allora gli rimando il link per dire, guarda, adesso fallo. No, non vedo perché, è arrivato fino lì a dire sì o no, e poi... Cioè, qui ho solo due alternative, o torno al punto 1 o dichiaro fallimento. Però dire, sono arrivato fino lì a a, vedere la, la, la, a un passo dal premere sì, non l'ho premuto, ma non ho anche premuto no che il sistema dica no in automatico non mi piace tanto. Abbiamo già un modo per dirlo in automatico, cioè non rispondere per un certo tempo più lungo. Però qua lui ha cercato di rispondere, solo che è stato distratto. Quindi posso tornare al punto 1. Il punto 1 mi serve perché dal punto 1 ridò all'utente il link per cui lui può rientrare nel sistema. E poi questa, questa volta speriamo rispondere. Dicevamo che qua nei casi d'uso eh, elenchiamo le informazioni scambiate. In questo caso le informazioni tendono a essere un po' povere. Nel senso che al punto 1 il sistema manda al partecipante semplicemente un messaggio contenente un link. Quindi c'è un'informazione sola, un link. Quando il partecipante clicca su quel link di fatto sta passando al sistema un identificativo, un numero, un codice che identifica la richiesta. Quindi è un piccolo dato, dato che tra l'altro l'utente non deve inserire a mano, l abbiamo già fatto in modo che fosse eh, diciamo, codificato all'interno di un link. L'unico punto in cui effettivamente c'è un'informazione di qualche dimensione scambiata è il punto 3, in cui il sistema, a partire dalla richiesta, mostra i dettagli del partecipante richiedente e il messaggio che lui ha scritto, tutti i dati che abbiamo visto giovedì, ci sono nel nostro modello concettuale. E poi alla fine, qui c'è, nel punto 4, c'è un'informazione un binaria, booleana, vero o falso. Quindi quando dico informazione scambiata, non vuol dire necessariamente che l'utente deve scrivere un nome, un cognome, una data, un testo. Si tratta comunque di informazione, anche se a volte è molto più sintetica. Però senza avere quell'informazione, quel sì o quel no, il sistema non sa come procedere. Quindi è sempre un'informazione che ti permette di discriminare no? percorsi diversi o di far evolvere, dicevamo, lo stato del sistema, cioè far sì che quell'utente quell sia in quel team o non lo sia. Questo è poi l'effetto no? del, ehm, del caso duro. La richiesta viene accettata e quindi l'utente viene inserito nel team. Ricordiamoci che nel modello di processo avevamo no? l'azione in cui l'utente veniva inserito nel team a valle della risposta positiva. Quindi questo è un pochino, se vogliamo, il metodo no? di, di ragionamento con cui descriviamo questi casi d'uso secondo questo template. Poi domani nel laboratorio 7 avrete modo di cimentarvi in un paio di, di, di esercizi di questo genere. Domande? Dubbi? Dubbi? A vederlo sembra facile.